Aspettate. Maestro mettai metta i suoni e rape per favore. Aspettate, questo qua. Questo qua è cos'è? Porco dio, hey, oh, Ehi, oh, me lo ricordo.